Alleluia, Luca capitolo 11 dal verso 5 al verso 13 Amen Poi disse loro, chi è fra voi colui che ha un amico che va da lui a mezzanotte dicendogli amico prestami tre pani perché un mio amico in viaggio è arrivato da me E io non ho cosa mettergli davanti e quello di dentro rispondendo gli dice non darmi fastidio, la porta è già chiusa i miei bambini sono a letto con me non posso alzarmi per darteli io vi dico che anche se non si alzasse a darteli perché gli amico non di meno per la sua insistenza si alzerà e gli darà tutti i pani di cui ha bisogno perciò vi dico chiedete e vi sarà dato cercate e troverete bussate e vi sarà aperto perché chiunque chiede riceve chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa e chi è tra voi quel padre che se il figlio gli chiede del pane gli dà una pietra o se gli chiede un pesce gli dà al posto del pesce una serpe o se gli chiede un uovo gli dà uno scorpione se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono Amen. quando più Dio darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono perché una delle cose importanti con Dio è che Dio aspetta che noi le cose gliele chiediamo sapete noi abbiamo un Dio vivente è vero che ci vede che ci sente che parla però anche se Dio vede che noi ci troviamo in particolari problemi in sofferenze o in particolari difficoltà quello che spesso Dio vuole è che noi queste cose gliele diciamo che noi parliamo con lui è proprio come un padre o un figlio di cui molte volte noi come genitori vediamo che il figlio ha bisogno di certe cose e spesso provvediamo direttamente Dio invece vuole che le cose gliele chiediamo noi, perché? perché Dio sta cercando di avere una relazione una comunione con noi quello che Dio sta cercando da noi non è la nostra religione non è che noi siamo tutte le domeniche in chiesa Dio vuole il nostro cuore Dio vuole parlare con noi e vuole che noi parliamo con Lui perché questa è relazione ed è quello che Dio sta chiedendo alla vita di ognuno di noi Dio non chiede una religione per quanto possa essere buona, cattiva con cose buone o cose cattive ma quello che Dio vuole dalle persone è parlare con Lui e che noi possiamo parlare con Dio sapete c'era una persona che io conosco e ti chiamava soltanto quando aveva bisogno di qualcosa. Non so se capite soltanto a me che avete a che fare con certe persone. Che voi quando oggi leggete sul telefonino, una sola, vabbè per dire una, quando voi leggete sul telefonino, vi arriva la telefonata, vi arriva il nome, rispondete che cosa ti serve? <ride> Perché? Perché ti chiama soltanto quando gli serve qualche cosa. Non è che ha una relazione con te non è che dice vieni prendiamoci un caffè facciamoci due gatti insieme no, ti, sono solo persone che ti cercano soltanto quando hanno bisogno di qualcosa fatti loro. e quando tu hai bisogno di qualcosa sono i primi che spariscono e molte volte noi ci comportiamo così con Dio tanti hanno preso Dio per Babbo Natale fanno la lista della spesa Signore ho bisogno di questo Signore ho bisogno di quello nel nome di Gesù a me no, non è così Dio non è Babbo Natale non è eh, qualcosa una che, che si esaudisce i nostri desideri, no, Dio è una persona e come tale vuole essere trattato, noi non possiamo trattare Dio come un oggetto, come una macchinetta che inserisci, tocchi il bottone e esce la cosa, non funziona così, Dio ha dei sentimenti e vuole che noi parliamo con lui, e vuole che noi ci parliamo tutti i giorni, sapete, parlare con Dio non significa fare una preghiera religiosa padre no, no, non è questo la nostra preghiera con Dio significa parlare con Dio come se parliamo con un amico la nostra preghiera è semplicemente parlare a Dio perché Dio ci ascolta in ogni momento della giornata anche mentre stiamo lavando a terra anche mentre stiamo facendo il bucato mentre stiamo lavorando, mentre stiamo a scuola anche lì Dio ci ascolta Dio ci ascolta sia che apriamo le nostre labbra sia quando lo diciamo nel nostro cuore e sa se il nostro cuore è verso di Lui oppure no sapete tante persone oggi hanno una bella religione tutte le domeniche sono in chiesa fanno tutto quello che c'è da fare quando ci sono le feste guai a mancare in chiesa a Natale, a Pasqua però Dio è qualcosa di più Dio vuole la tua amicizia Dio vuole parlare con te e vuole che tu parli con lui quindi noi parliamo con Dio pregando ma Dio con noi come parla? in tante maniere una delle maniere più importanti attraverso la quale Dio ci parla è attraverso la Bibbia se noi non leggiamo la Bibbia come possiamo ascoltare quello che Dio vuole da noi? Dio ce l'ha lasciato scritto tanti anni fa e vuole che noi ogni giorno apriamo la Bibbia e leggiamo e vuole che ogni giorno andiamo davanti a Dio e parliamo perché? perché come un genitore ogni tanto vuole sentire la voce del figlio per vedere se è vivo o se è morto così anche è Dio è con noi sapete quando un figlio va a lavorare fuori e tu non lo vedi per tanto tempo ogni tanto pensici chissà che sta facendo le mamme chissà se ha mangiato chissà cosa sta vivendo perché? perché non lo sentite da parecchio tempo e volete sentire la sua voce così Dio con noi sta aspettando di sentire la nostra voce che andiamo davanti a lui e diciamo Gesù sto qua Signore sono qua ti voglio bene grazie per quello che hai fatto per me grazie che mi hai dato la vita però alla stessa maniera dobbiamo anche presentare a Dio le nostre richieste per questo molte volte noi preghiamo ma Dio vuole che noi preghiamo con insistenza questo è uno dei versi che abbiamo letto ed è molto importante perché Gesù parlando disse ci sta un uomo che ha un amico che va da lui a mezzanotte e gli dice prestami tre pani non va da lui alle tre di pomeriggio a luna sapete come a volte capita che è finita la cipolla è finito l'aglio bussa la signora di fronte non è che è un pezzo no a mezzanotte quando tutti quanti stanno dormendo e bussa C'è chi è a quest'ora? sapete quando arriva la telefonata a mezzanotte normalmente sono solo qua. immaginate di essere lì e di sentire a mezzanotte qualcuno che vi bussa chi sei? sono Vincenzo mi puoi dare un pezzo di pane? certo <ride> andiamo come diciamo facciamo uscire dal cielo se quando è <ride> ma male parole una di tra ma ti sembra l'orario a mezzanotte di venire a dire del pane ma perché non te ne vai a comprare il pane da qualche altra parte ecco immaginate ancora ancora allora non hai capito che è mezzanotte che io sto dormendo ho bisogno del pezzo di pane perché non me lo dai o anzi invece del, del, della porta oggi c'è il cilofono tri. Dri alla fine vorrei pezzi di pane dalla finestra basta che te ne vai Anzi, ah, si, si prende un pezzo di pane 3-4 giorni prima che è bello duro almeno se uno lo prende sulla testa perché? vedete non era una cosa importante non è che questa persona stava chiedendo ho bisogno, non lo so, di una siringa perché devo mettere una medicina salvavita ho bisogno di una flea no, stava chiedendo un pezzo di pane qualcosa che non era di vitale importanza poteva aspettare anche la mattina ma il fatto che questa persona lo chiedesse con insistenza alla fine ha ottenuto il suo risultato. E nella vita, e nella, nella fede, se noi vogliamo ottenere le cose da Dio dobbiamo imparare ad insistere. Perché Dio ci dà le cose quando noi impariamo ad apprezzare che sono preziose. Sapete, se voi avete un bambino e lo viziate babbo voglio questo babbo voglio quest'altro babbo voglio quell'altro inizierà non a non apprendere valore delle cose ma quando una cosa se la sudano allora quando ce l'hanno è qualcosa di bello di prezioso è vero? così fa anche Dio con noi le cose spirituali di Dio sono cose preziose, sono delle perle e la Bibbia dice che non vanno date le perle ai porci immaginate di prendere una collana e di metterla addosso ad un maiale non capisce quella cosa non apprezzerà anzi, che cosa mi hai dato? io voglio mangiare alla stessa maniera Dio vuole che noi su una cosa spirituale e su diverse cose che noi chiediamo la chiediamo con insistenza perché quando noi la chiediamo con insistenza allora significa che ci teniamo veramente anche io faccio così con i miei figli forse qualche volta un po' troppo perché spesso i bambini vengono voglio questo, voglio quell'altro, voglio quell'altro io aspetto se vedo che quella cosa la chiedono la chiedono, la chiedono, la chiedono allora dice questo bimbo la desidera veramente io faccio tutto quello che posso per poterlo presentare. così fa Dio con noi Dio vuole vedere se noi veramente vogliamo una cosa per questo la Bibbia dice chiedete senza stancarvi per questo Gesù racconta questa parabola perché dice anche se quell'amico non glielo vuole dare il pezzo di pane ma proprio per togliere solo davanti proprio per l'insistenza di questa richiesta alla fine dice sì basta che mi lasci in pace e per questo Gesù dice chiedete e vi sarà dato cercate e troverete Bussate e vi sarà aperto perché chiunque chiede riceve che significa? che se non chiediamo non riceviamo può darsi che riceviamo può darsi che non riceviamo non lo so però se chiediamo riceviamo se bussiamo ci vengono aperte le porte è vero? e se cerchiamo troveremo però dobbiamo cercare Dobbiamo cercare con insistenza. Sapete, se voi siete rimasti con l'ultima 10 euro in tasca e non la trovate più, che cosa fate? Sapete, soprattutto quando dovete andare a comprare da mangiare? Che cosa fate? Non Vabbè, non fa niente, cercate 5 minuti e è finito. No. Spostate i mobili da vicino al muro. Fammi vedere che fine ha fatto questa 10 euro e iniziate a chiedere. Mica l'hai presa tu, mica l'hai presa tu non è per caso che l'ho messa nella lavatrice, tiri fuori i panni della lavatrice, cerchi nelle tasche Non è che l'ho messa nella spazzatura, vai a rompistare nella spazzatura. e tanto che fai, alla fine la trovi. E tanto la finisci proprio quando hai visto tutta la casa e dici qua si è persa, oppure quando l'hai trovata. Perché tu quella cosa la vuoi, quella cosa la desideri. E quando tu vuoi una cosa, quando tu desideri una cosa spirituale, allora Dio te la darà. Quando tu gliela chiedi, gliela chiedi, la cerchi, quando bussi davanti al trono di Dio, con la preghiera, notte e giorno, allora Dio quella cosa te la darà. Perché vede che tu quella cosa la vuoi veramente. E allora Lui risponderà alla tua preghiera. Ma se tu oggi preghi e domani non preghi, non riceverai mai niente perché Dio vede Dio conosce i nostri cuori e dirà quest'uomo come dice la parola di Dio in Giacomo è come un'onda del mare vede un'onda va e via va e via leggiamolo questo passo Giacomo. al capitolo 1 dal verso 6 al verso 8 La Bibbia dice così. Adesso, capitolo 1, capitolo? Capitolo anzi leggiamo dal verso 5 al verso 8. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio che dona a tutti liberamente senza rimproverare e gli sarà data. Ma la chieda con fede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 e non vuole che noi quando preghiamo, oggi preghiamo per una cosa, domani ne preghiamo per un'altra, e siamo come dei bambini viziati. Dio non ci vizia, ma Dio le cose ce le dà quando le stiamo chiedendo e le stiamo cercando con tutto il nostro cuore e con insistenza. Amen. Quindi Dio ci dà una cosa quando la chiediamo e la desideriamo veramente, ma ci dà anche una cosa che è secondo la sua volontà. Se tu stai chiedendo una cosa, può dar che stai chiedendo una cosa che a Dio non piace. Tanti pregono, Signore sì, voglio una Ferrari testa rossa. Ma se questa cosa non è nella volontà di Dio, Dio non te la darà mai. Infatti il verso 11 che abbiamo letto cosa dice? Chi è tra di voi che il padre che se il figlio gli chiede del pane gli dà una pietra o se gli chiede un pesce? gli dà al posto del pesce una serpe o se gli chiede un uovo gli dà uno scorpione Dio non ci dà le cose che non sono buone Dio ci dà le cose buone e se noi glielo chiediamo ce le dà ma se noi stiamo chiedendo delle cose a Dio che non sono nella volontà di Dio Dio quelle cose non ce le dà ci sono tanti che chiedono a Dio per i propri piaceri chiedono a Dio per il proprio egoismo Sapete, noi possiamo vivere la vita in tre maniere. Una vita egoistica, una vita altruistica e una vita cristiana. Che significa? Quando noi viviamo una vita egoistica, viviamo una vita per noi stessi. E tutto il mondo gira intorno a noi. Tutto quello che noi vogliamo, tutto quello che noi desideriamo, tutte le attenzioni delle persone devono essere per noi. Quando viviamo una vita altruistica, viviamo la vita per gli altri tutto quello che dobbiamo desiderare è solo per gli altri ma quando viviamo una vita da cristiano tutta la nostra vita gira intorno a Cristo tutti i nostri desideri sono solo per Cristo perché abbiamo capito che la nostra vita non è più nostra ma che Gesù ci ha comprati sulla croce morendo sulla croce per noi allora non vogliamo più quello che è buono per noi o quello che è buono per gli altri ma iniziamo a volere quello che è buono per Gesù Cristo Amen e quando noi vogliamo quello che è buono per Cristo e lo desideriamo davvero allora la parola di Dio ci dice che noi riceviamo quello che stiamo chiedendo e la risposta di Dio è sì e a me. quindi se vogliamo ricevere qualcosa da Dio la prima cosa che ci dobbiamo chiedere è, Signore ma questa cosa è nella Tua volontà perché se non è nella volontà di Dio è inutile che preghiamo per questo dice la Bibbia se noi che siamo malvagi diamo cose buone ai nostri figli quanto più Dio, il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono Quanti stanno pregando per lo Spirito Santo per il battesimo dello Spirito Santo se tu lo chiedi con insistenza la Bibbia dice che Dio te lo darà e pregare con insistenza non significa pregare oggi e poi mi ricordo la prossima volta che il pastore predica sullo Spirito Santo No. Pregare con insistenza significa pregare oggi, pregare stasera, pregare domani mattina, pregare domani a mezzogiorno, no, o notte, no. ogni momento, uh -huh. e dire Signore lo Spirito Santo, Signore lo Spirito Santo, Signore lo Spirito Santo. E vedrai che alla fine Dio dirà va bene. Perché Dio vedrà che tu a questa cosa ci tieni veramente. Allora vogliamo imparare a chiedere a Dio, prima di tutto a chiedere le cose che non servono per noi, per il nostro proprio egoismo, ma le cose del regno di Dio, le cose di Dio. Perché la Bibbia dice che se noi cerchiamo prima il regno di Dio, che succede? Che tutte le altre cose ci saranno date in sopraggiunta. Ma se noi cerchiamo prima tutte le altre cose, non otterremo né le cose di Dio né le altre cose. Allora io devo iniziare a cercare le cose del Regno di Dio. Se tu lavori per Dio, Dio lavora per te. Se tu cerchi le cose inerenti al Regno di Dio, se tu leggi la Bibbia, se tu preghi, Dio si occuperà della tua vita, perché tu hai messo le cose nella giusta priorità. E se lo chiedi e lo inizi a cercare con forza e con costanza, allora tu otterrai grandi cose dal Signore. Perché la Bibbia dice che sono i violenti che ereditano le ricchezze del Regno di Cilio e i violenti non sono i violenti che prendono le persone e le picchiano ma i violenti nello spirito cioè quelli che cercano, che chiedono, che vogliono da Dio che vogliono di più dal Signore guarda cosa succede il diavolo spesso cerca di farti distrarre dagli obiettivi e ti inizia a far vedere di là guarda questo problema e tu inizi a pensare al problema guarda questa difficoltà e tu inizi a pensare alla difficoltà perdi di vista il tuo obiettivo che è Gesù Cristo e pian piano inizi a cadere nella fine la stessa cosa capitò ad un apostolo che era l'apostolo Pietro e un giorno Gesù gli disse vieni e lui doveva camminare sopra le acque sapete non è facile camminare sopra le acque non so quanti di voi ci hanno provato ma non è semplice è un miracolo però mentre lui iniziò a camminare sulle acque dice la Bibbia che Pietro iniziò a guardare intorno e vedeva il temporale vedeva le onde e iniziò ad affondare iniziò a non guardare più a Gesù Cristo iniziò a guardare a tutti i problemi e questi problemi divennero più importanti e più grandi di Gesù e piano piano lui si dimenticò dove stava andando e perché stava lì sulle acque qual era il motivo? che ci faceva? no stava iniziando ad avere paura iniziava a pensare solo alla propria vita ma quando noi rimaniamo concentrati su Cristo quando noi iniziamo a guardare solo Cristo e non guardiamo più i problemi che sono intorno a noi allora tu vedrai che Dio opererà e che la mano del Signore risolverà tutti i problemi che ti affliggono, perché la Bibbia dice cercate prima il regno di Dio chiedete eh, sarà tanto. cercate troverete. e troverete bussate e vi sarete un giorno una persona disse eh, ma io chiedo, chiedo ma non ricevo e un uomo disse guarda se vai sulla montagna c'è un pastore che ti insegnerà come cercare Dio e quest'uomo si partì andò sopra questa montagna fece tanto strada a piedi che voleva capire come bisognava cercare Dio perché non riusciva a trovarlo e trova la casa di questo pastore bussò entrò, si presentò disse pastore io voglio trovare Dio però lo cerco ma non lo trovo e se vieni con me andiamo a fiume e lo portò vicino al fiume e si inginocchia di vicino al fiume e lui si inginocchiò. e il pastore si mise a fianco a lui se metti le mani dietro la tua schiena. questo ragazzo mise le mani dietro la schiena. il pastore gli bloccò le mani gli prese la testa e lo mise con la testa sotto all'acqua e lo dirne là per un po' dopo di che lo tirò su e lui ma sei pazzo, non mi uccidere e questo pastore disse quando cercherai Dio come ha cercato l'aria allora lo troverà perché Dio si lascia trovare da quelli che lo cercano e che lo cercano con tutto il loro cuore dobbiamo cercare Dio dobbiamo chiedere a Dio ma chiedere davvero con insistenza perché Dio ci ascolta sempre il nostro Dio ha le orecchie ha la bocca c'è gli occhi. Amen. Ci ascolta, ci vede e parla anche. E credo che questa sera ha parlato ad alcuni di noi. Amen. Amen. Amen. Amen. Proviamo veramente a dire che questa sera tutti insieme, Signore, aiutaci ad essere costanti Amen. nella preghiera Amen. e a cercare prima le cose del Regno di Dio. Amen. Amen. Amen vogliamo mettere a piedi, vogliamo che il nostro capo, uh. vogliamo pregare.